Ciao a tutti, sono Leonardo Rasso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento a Roma, quartiere Montesagro, piazza Concadoro in via Val di Cogne. parliamo di un immobile che è stato ristrutturato di recente di circa 90 metri quadri in una palazzina di 5 piani in ottimo stato di conservazione interna e esterna dotata di ascensore e senza servizio di portineria attraverso una porta blindata accediamo a un ampio e comodo ingresso nel quale sono presenti anche degli armadi e da qui è possibile accedere al comodo salone singolo, dotato di balcone. Attraverso un disimpegno, accediamo alla cucina abitabile. alle due camere da letto, entrambe matrimoniali. Delle quali una è dotata di cabina armadio ed è servita dal secondo balcone dell'immobile. Sono presenti due bagni, di cui uno molto spazioso con vasca e un secondo bagno, un po' più piccolo idoneo per gli ospiti L'appartamento è stato completamente ristrutturato di recente risulta molto silenzioso e si trova in ottimo stato di conservazione Abbiamo visitato un delizioso appartamento Trilocale, con cucina abitabile, tripla esposizione principalmente esterna, dotato di due balconi e molto vicino alla fermata della metropolitana, quindi comodissimo per gli spostamenti in tutta Roma. L'immobile è dotato di, grazie a una recente ristrutturazione, è dotato di Infissi nuovi in vetrocamera, con zanzariere, inoltre abbiamo riscaldamento centralizzato e aria condizionata. Le spese di condominio ammontano a circa 80 euro al mese e la rendita catastale è di 1.334,5 centesimi. Potete vedere foto, video e planimetrie di questo bellissimo appartamento sul nostro sito www.lrmobiliareroma.it o su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.